l'albero di Natale ha tre parti simboliche. La punta, che rappresenta la testa, e i doni, che rappresentano la produzione del finale, e le luci o le palle colorate, sono il cuore. L'unità dei tre centri del teoismo non porta una persona in uno stato di saggezza ottimale. I tre re magi testa cuore pancia quando arrivano arrivano da gesù che rappresenta una persona in stato di grazia quindi testa cuore pancia unificati quindi questa è la posizione invernale d'acqua rotonda, piena, piena di doni, di C nel tantien. Se per esempio facciamo una posizione così, qui abbiamo una carenza. Io arrivo da Patrizia e Davide che sono così e se li spingo calmo. Qui c'è una pienezza energetica. Questa è la posizione di Babbo Natale anche. Babbo Natale, un po' vituperato come figura e molto significativa, un anziano, un vecchio, grasso, che porta doni, rappresenta la fine il ciclo il ciclo vecchio che si ingrazia questo ciclo perché ancora una volta dopo miliardi di, di rotazioni ci porta doni che ci fanno sopravvivere è grosso perché la pancia per essere piena è rappresentata in maniera Rotonda, anche il Buddha, in Oriente ha, hanno queste statue con la pancia, è il simbolo di saggezza. La persona ha conquistato l'inverno, ha capito che non deve fare niente, Noi celebriamo il Natale, che dovrebbe essere la rappresentazione del qui ed ora. Fermi, immobili, situazioni di candele, di, di pace, serenità, albero, presepe, un'altra grotta. ma Babbo Natale scende dal cammino, il cammino è una grotta l'orso nel targo e nella sua grotta, la pancia è una grotta. Mette due esercizi, questo è acqua, è Babbo Natale, mentre questo è legno. Il ciclo ricomincia con la primavera, cioè il legno, infatti l'anno Nuovo, inizia col, simbolicamente col bambino, ma quando finisce il periodo di pausa, l'anno abbiamo messo la Befana, perché la Befana. La Befana è molto magra, non è come Babbo Natale, la Befana è magra perché è legno. La primavera che inizia e la Befana c'ha il bastone di legno e va, vola. Quindi Babbo Natale scende nel camino, la Befana prende e vola. Tutti i simbolismi tornano, hanno una profondità che è bene e bene avere consapevolezza.